Buongiorno a tutti, non vi creo illusioni, non ho intenzione di tornare nemmeno stavolta, ma questo canale nei sette anni in cui è stato attivo, sei, sette anni, non mi ricordo, ha visto nascere la più importante delle storie d'amore della mia vita che è quella con i cani. Ieri, 3 luglio, abbiamo perso un cagnolino. Forse non tutti sapevano che avevo fatto fare una colciolata alla mia freia che adesso è sterilizzata. Per fortuna, perché un dolore del genere non lo vogliamo più. Da questa cucciolata erano nati sei piccolini, uno purtroppo non ce l'aveva fatta subito, era morto dopo pochi giorni, un altro ha trovato famiglia e, e quattro erano rimasti con noi. Ieri Qua che ci ha lasciato Starò facendo Passare una foto o due In questo momento Ma Spero che si senta qualcosa Perché senza il ventilatore Non posso stare fa troppo caldo E me lo tatuerò molto presto, non credo che farò il video perché sono devastato e per me è già una fatica fare questo. Ma voi li avete amati, li avete visti ed era giusto farvi sapere per quei pochi tre gatti che sono iscritti al mio canale. volevo augurare rieccomi scusate stavo dicendo che volevo augurare buon ponte al mio bambino e purtroppo non siamo riusciti a salvare ma Forse in fondo tu già lo sapevi che doveva andare così. Il nonno ti ama. E non solo il nonno. Tu lo sai. Sei stato un cagnolino meraviglioso. Non ti dimenticare di no. Non vi voglio moderare i commenti Vi voglio fidare di voi Non mi fate pentire Ciao a tutti